Grazie Presidente. Io comunque volevo intanto ringraziare le opposizioni che comunque eh, partecipano e in ogni caso condividono questa scelta che io credo sia sacrosanta perché comunque Roma sia per la posizione geografica che ha ma anche proprio per la sua mh, centralità internazionale eh, è un lavoro che tra l'altro stiamo facendo anche con ah, la commissione quella di cercare di rilanciarla a livello internazionale eh, e devo dire che le, le varie ambasciate rispondono positivamente insomma poi alla fine è un po' il centro di tutti quindi eh, anche poi ovviamente per tutto quello che ha già detto lei presidente spiegandone la centralità eh, io credo che sia sacrosanto voglio tranquillizzare sul fatto che ci sarà l'impegno di tutti per fare in modo che questa cosa vada avanti un po' su tutti i gradini istituzionali che deve portare avanti quindi sicuramente ci saremo e ci saremo in prima linea tutti quanti e magari anche con uh, il vostro spero appoggio grazie comunque voteremo sì ovviamente